Ciao a tutti sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale in questo video vi presento il mio ultimo kit digitale lavanda eh, che farà parte come ultimo kit dell'album flowers che sto disegnando con eh, diciamo ogni pagina a tema fiore diverso e dico l'ultimo kit perché ormai l'album è quasi al termine e eh, praticamente farò l'ultima pagina con la realizzazione poi della copertina Ehm, questo kit ha dei colori così molto chiari, visto che andiamo verso, verso la bella stagione, eh, speriamo perché questa settimana il tempo è di nuovo orrendo, ma vabbè. Ehm, ho voluto fare se, di nuovo una cosa molto, molto più, più chiara più, e più allegra. E quindi vi faccio vedere eh, le pagine una per una. In questo kit ci sono più pagine. Del, di quelle dei kit soliti perché le pagine sono 16, però, eh, quando appunto ho disegnato, mi sono venute boh, mi è venuto un po' mi sono venute delle cose che mi piacevano e ho, ho preferito tenere tutto e fare più pagine in buona sostanza. E quindi, questo è il risultato questo con i telai, invece, questo, appunto, con vedete, ho disegnato questo mobiletto Shabby, un po' così diciamo che è una lavanda un po' shabby ci sono delle pagine che chiaramente sono più neutre in modo da poterle abbinare alle pagine eh, decorate ma per fare del, dei lavori magari più basici oppure le basi dei, dei supporti da poi deco, per poi decorarle appunto con i particolari che ci sono nelle pagine nelle pagine con le decorazioni vedete questa è un'altra pagina basica, questa in più ha anche le scritte e qualche particolare in più, questa sul verde, diciamo che le tonalità basiche sono il bianco, il lilla e il verde, sono questi i tre colori che ho utilizzato per sia per le basi che per le varie decorazioni. Qua abbiamo la pagina con le scritte ma sul verde quella di prima era sul viola qui ho di nuovo un mobiletto diverso con una sedia shabby vedete qua c'è il damascato dietro pagina basica verde qui un foglio con questo pattern fatto da libri e lavanda lavanda chiaramente come pattern e poi trovate ancora tre fogli che ho fatto con gli elementi vari da poter ritagliare per decorare le vostre, le vostre creazioni e quindi ho fatto un fa, una, una pagina a quattro di elementi da ritagliare altre due pagine una e due con dei piccoli già pronti libricini oppure chiaramente con i disegni più piccoli che potete come fate per gli elementi ritagliare e utilizzare come meglio credete quindi questo è il mio nuovo kit lavanda